Cancellare l'iscrizione, dica cancellare. Cancellare. Tra tutti gli animali dei quali parleremo abbiamo il cinghiale, il capriolo, il cervo, il daino, il muflone, lo stambecco. Grazie per usare Caccia e Relax. Mi scusi non l'ho capita. Per cancellare la sua iscrizione a Caccia e Relax, dica cancellare. Cancellare. Vuole cancellare la sua iscrizione? Risponda alla domanda di sicurezza. Sì. Qual è il suo animale preferito? Ma sembra il muflone. Mi scusi non l'ho capita. Mm. Riprovi un'altra volta. Qual è il suo animale preferito? Il muflone. Sbagliato. Il suo animale preferito è il muflone. Lei continuerà ad essere iscritto.